Ciao a tutti Colors, ho cercato per questo video, data l'importanza che ricopre, di curare un pochino di più la luce. Ridicchio, ma in realtà è per nascondere una certa tensione riguardo quello che sto per dirvi. Vi avevo detto che mi sarei fermato col girato e mi ricordo benissimo di questa cosa probabilmente. Verrà un altro video prima di, prima di questo, non lo so, devo ancora decidere bene. Eh, ma mm, ho dovuto fare un'eccezione a questa regola perché, mm, perché mi è arrivata un'idea da parte di un'amica. Questa idea si ricollega a, al video che avevo fatto uh, un po' di giorni fa. Eh, titolato me ne vado da qui qualcosa del genere eh, ve lo metto nelle schede dove eh, comunque sia annunciavo il fatto che avevo fatto domanda per entrare in struttura domanda che per inciso è comunque stata è stata spedita purtroppo almeno vi ho preso in giro vorrei che fosse una bugia però comunque sia c'è cioè, una sorta di clausola che permette di rifiutare anche nel momento in cui uno venisse chiamato e comunque la lista d'attesa è molto lunga, si va da un minimo di due anni a seguire quindi prima di poter accettare un'ipotesi del genere mh, ho deciso di eh, ascoltare il consiglio di questa amica e di tentare il tutto per tutto uh già mh, ho provato in passato a fare eh, a creare delle fonti di guadagno attivando la monetizzazione su youtube ma purtroppo non rientro nelle 4000 ore eh, ne ho circa 660 eh, invece ho i 1000 iscritti quindi questa al momento non può essere eh, una fonte credibile eh, Veniamo però al consiglio della mia amica, il consiglio della mia amica è stato di aprire una money box su Paypal So che molti youtubers usano Paypal, però lo usano per comprare delle attrezzature per il canale Per me in questo momento uh, c'è un altro tipo di urgenza, io in realtà um, come si sarà capito dalla concitazione di quel video non voglio andare minimamente in struttura però capite anche che eh, non si può vivere tutta la vita al terzo piano senza ascensore con un montascale che io chiamo montascale ma poi in realtà non è un montascale vero e proprio ma si chiama scogliattolino mm, che comunque si è soggetto ad usura è già usato è, già, è stato già usato prima che io avessi comodato. Si è rotto un sacco di volte Non posso, non posso Accomodarlo autonomamente Perché mi, mi viene passato La LASL eh, Anzi adesso si chiama USL su Dopo Precisiamo E Come ho detto prima non riesco a, a guadagnare da youtube E non riesco neanche a trovare il lavoro decente Ora Il senso del video qual è Io ho aperto una money box Su paypal Io ve la lascerei Nell'info box Con una sola richiesta O meglio due richieste La prima È Critiche sterili Evitiamole perché altrimenti mi, mi costringete quantomeno a moderare I commenti Ed è una cosa che vorrei evitare La seconda è Chi non può donare non si faccia venire senza sensi di colpa perché non ce n'è alcun motivo Semplicemente vi chiedo la condivisione Condivisione, condivisione, condivisione, condivisione E eh, ovviamente come è stato per il cagnolino Me ne accorgo se condividete Perché se faccio le solite 115 visualizzazioni eh, Che sono tutte di miei amici cioè, Me ne accorgo se non avete condiviso Quindi eh, vi pregherei almeno se non condividete Di non scrivermi condivido io nel frattempo sto facendo i miei passi Sto continuando a cercare il lav lavoro Ma niente Sto eh, Cercando di condividere ovunque Mi hanno accettato di condividere anche delle pagine Molto grosse Che ringrazio Anche se non nomino Perché non ho chiesto il permesso eh, Quello che vi chiedo È la condivisione massima di questo video la donazione è e deve essere libera sia per quanto riguarda la scelta di fare o non fare sia per quanto riguarda la scelta dell'importo eh, ho deciso di non mettere limite bene io onestamente non so cos'altro dire in questo momento per cui eh, vi ringrazio l'ascolto vi ringrazio già da ora per le eventuali condivisioni vista la serietà dell'argomento non metterò sigle non metterò probabilmente nemmeno video correlati e sicuramente ci vedremo al prossimo ciao a tutti